Allora sì, io ho tentato diciamo, di dare un quadro, una sorta di fotografia nel, lungo, lungo il tempo che, in cui si è sviluppata la lotta di liberazione della, della presenza delle, delle forze partigiane e al loro interno delle forze, eh, delle forze comuniste. Sono sì un, un ricercatore, mi occupo d'altro all'università, mi occupo di eh, innovazione sociale, di terzo settore, di... Di, di non profit, e, hm, ho provato comunque a, come dire, a, a maneggiare gli strumenti e le tecnologie che utilizziamo in, quel, in, quel, in quell'area di ricerca per poter condurre diciamo, questo, questo lavoro con un taglio prettamente più storico. Quindi mi perdoneranno i professori se non sono eh, magari così eh, congeniali come potrebbero, potrebbero essere. Innanzitutto vi, vi illustro più o meno i passi eh, di questa presentazione, affronteremo eh, l'argomento del ruolo della presenza eh, del PC nella lotta di liberazione attraverso questi quattro passaggi fondamentali, i primi quattro, ovvero un'introduzione dove cercheremo di mh, descrivere un po' lungo la linea del tempo, eh, alcuni degli eventi, ricordare alcuni degli eventi fondamentali che hanno contraddistinto eh, quei due anni di, di, di liberazione, di movimento antifascista. E, eh, esploreremo poi tutta la parte dei dati quantitativi, che è la parte più sostanziosa di questo, di questo lavoro. Eh, eh, diciamo, ho, ho avuto modo di eh, reperire dati su più fonti opportunamente citate e da queste derivare una, una sorta di, eh, come dire, di linea strategica e di ruolo che il PC ha avuto all'interno del movimento di liberazione. Eh, come nota finale avevo mh, pensato, eh, se ci sarà tempo, di dare veramente due note eh, diciamo, su un paio di personaggi che hanno colpito, hanno proprio catturato la mia attenzione durante, durante questo lavoro, che è stato molto profondo, è stato per me anche eh, motivo di, eh, come dire, per, per ricredermi su determinate cose piuttosto che approfondirne altre. E al di là della passione che eh, una persona come me, anche politicamente impegnata, può riservare verso eh, il movimento di liberazione e quindi tutto, tutta la resistenza all'antifascismo, insomma, eh, ho trovato veramente molto utile approfondire tanti aspetti che altrimenti non avrei potuto, non avrei potuto toccare. Quindi, passiamo subito in rassegna una, una veloce cronistoria in particolare approfitto anche della presenza dei ragazzi che magari possano eh, ricordare nelle loro materie storiche alcuni di questi avvenimenti eh, Diciamo eh, questa presentazione parte eh, da, una, da un evento molto importante che è tracciato in particolare nei, nei testi eh, che, vengo, che hanno prodotto eh, i vari secchia, i vari lungo eh, comunque storici o eh, militanti diretti del, del Partito Comunista nelle, nelle più alte eh, sfere dirigenziali, eh, appunto partendo dalla, uh, dalla guerra di Spagna e quindi dall'esperienza delle Brigate Internazionali nel quadriennio 36-39. All'interno della quale c'erano 3.200 volontari italiani che partirono eh, per, per condurre e partecipare alla, alla lotta repubblicana. Ci spostiamo poi nel, nel nostro territorio dove si iniziano a intravedere nell'ottobre-novembre del 1942 eh, i primi comitati di fronte nazionale, quindi i primi movimenti politici che provano a, a vedersi, a confrontarsi e a cercare di eh, osteggiare e combattere un fascismo si, eh, certamente opprimente ma eh, che presentava già i segni di una decadenza eh, che doveva essere come dire, colta dalla, dai movimenti antifascisti il 5 marzo del 1943 c'è il grandissimo sciopero della Fiat di Mirafiori eh, condotta da eh, Leo Lanfranco su preciso ordine della direzione nazionale del PC eh, questo sarà uno, il più importante tra i primi le, per le prime dimostranze tra la classe operaia eh, di netta opposizione al, al regime fascista. Eh, nel 10 luglio del 1943 abbiamo lo sbarco degli alleati in Sicilia, di conseguenza eh, diciamo anche a livello internazionale gli alleati eh, subito, dopo, subito prima erano arrivati già in Normandia quindi eh, nel fronte meridionale arrivano in Sicilia e iniziano l'avanzata, la risalita insomma, verso la completa poi, eh, liberazione del, del nostro paese eh, il 25 luglio del 1943 ovviamente c'è la destituzione di Mussolini il Gran Consiglio eh, attua questo colpo di Stato e si forma eh, il governo Badoglio che resterà in carica 45 giorni e ehm, insomma, produrrà, ehm, caratterizzerà un, un periodo della, della resistenza eh, diciamo, abbastanza importante perché eh, se da una parte c'erano eh, tutte le condizioni come eh, ovviamente riferiscono gli storici eh, che avevamo citato in precedenza per iniziare subito una, una mobilitazione un'insurrezione che eh, facesse subito eh, mettere in ginocchio eh, e, e trasformare nettamente la, la vita sociale e politica del paese dall'altra parte eh, um, insomma questi movimenti avranno a che fare con eh, un approccio molto attesista e molto eh, moderato eh, di processo verso, diciamo, di transizione eh, verso un ordine mh, costituzionale parlamentare eh, l'estate del 43 ovviamente c'è l'amnistia la, la, con la liberazione dei detenuti eh, che erano trattenuti appunto nei confini, nel, al confino nei ca nelle carceri e, mh, iniziamo subito a snocciolare qualche cifra, tra i detenuti il 90% erano eh, Comunisti tra quelli confinati erano l'80%. Eh, tra l'altro erano eh, diciamo, era una numerosità di, di, di militanti comunisti che già venivano dalla grande esperienza delle brigate internazionali in, Fran in, in Spagna e dal fronte Popolare in Francia, eh, che sostanzialmente verranno, eh, saranno, come dire, mh, riverranno, riverranno in libertà solo tardivamente rispetto a tutti gli altri militanti delle, degli altri partiti. Eh, anche questo comprometterà e rallenterà questo processo eh, diciamo, di liberazione immediata che una parte delle forze politiche aveva, aveva in mente di, di attuare. Nel 14 agosto del 1943, Roma viene dichiarata città aperta, nonostante questo non venga mai recepito dalle forze tedesche, e questo ovviamente mh, Roma le porta tuttora i segni. Anche stamattina mentre, mentre mi recavo in questo splendido posto della promoteca del. Protomoteca al Campidoglio, insomma Roma presenta ancora i segni di questa, di questa esperienza, e, mh, che durerà appunto fino al, giugno, al 4 giugno del 1944 quando arriveranno, eh, arriveranno gli alleati. E proseguiamo con questo breve eh, richiamo ai principali eventi del, del, del, del nostro periodo in considerazione eh, con il 30 agosto 1943 dove in sostanza c'è il eh, comunicato urgente di Longo che di fatto eh, anticipa ehm, l'armistizio la, dell'8 dell settembre c'è poi eh, la fuga eh, del re, del governo e di tutto lo Stato Maggiore eh, che attraversano lo stivale, vanno nell'Adriatico nell e poi si imbarcano e eh, immediatamente il 9 settembre a Milano viene costituito il Comitato di Liberazione Nazionale che ha nel suo organico tutte le rappresentanze del movimento antifascista, partendo dai comunisti, arrivando poi al, ai socialisti, ai partiti d'azione, cosiddetti gellisti, ai cattolici, ai repubblicani, eccetera. Il 23, tra il 23 e il 30 settembre del 43 eh, ci sono le famose quattro giornate di Napoli, quindi una prima forte insurrezione che ehm, viene diciamo, svolta e condotta all'interno di una grande città, tra il 1943 e il 1944 ci sarà un'ondata eh, imponente di scioperi, di scioperi generali, ricordiamo quelli del 1 marzo del 1944 in Lombardia, durarono una settimana, otto giorni e quindi avevano mobilitato eh, tantissime maestranze della, della classe operaia. del di, tutte, di tutti, i militanti, tutti i militanti antifascisti il 27 marzo del 1944 eh, è una data importante perché segna il rientro in Italia di eh, Palmiro Togliatti al quale seguirà la, il famoso annuncio della svolta eh, di Salerno. Eh, 4 giugno del 1944, abbiamo appena citato, gli alleati entrano a Roma, sarà la prima eh, capitale eh, europea liberata perché non, non insorse a causa della dichiarazione di, di, di città aperta che avevamo detto in precedenza. Il 9 giugno 1944, altra data fondamentale, a Milano viene costituito il Corpo dei Volontari per la Libertà. Eh, diciamo a direzione marcatamente, eh, marcatamente comunista, c'era ehm, a dirigere operazioni eh, Cadorna, ma poi Lungo svolse, eh, come sappiamo, un ruolo importantissimo. Fine del 1944, i fallimenti eh, alleati, in particolare verso la linea gotica, c'è una sorta di eh, controffensiva tedesca, in particolare localizzata nel centro-nord, eh, si arriva alla primavera del 1945, sull'ondata anche degli avvenimenti nel contesto europeo, in cui si mh, registra una sorta di riscossa partigiana. Il 10 aprile del 1945, eh, la famosa direttiva numero 16 del Partito Comunista Italiano sull'insurrezione sull generale, anticipa di fatto... Eh, la liberazione che eh, si compie definitivamente eh, e conclude tutto il processo di liberazione, eh, liberando tutte le più grandi città del centro e nord Italia. Procediamo a questo, in questo momento alla a vedere un po' eh, di snocciolare un po' di dati che ho, ho avuto modo di reperire eh, tra la bibliografia essenziale eh, che mh, gentilmente il professor Obel mi ha fornito eh, ed in cui ho passato le recenti settimane eh, a sfogliare e cercare di, di rintracciare dei numeri eh, che possano mh, caratterizzare il percorso dei partigiani e del Partito Comunista durante la lotta di liberazione. Cercherò di seguire durante questa eh, presentazione eh, a fiume di dati lo stesso andamento temporale che abbiamo eh, poc'anzi illustrato, quindi partiremo dalla, eh, dai primi dati che abbiamo a disposizione sulla metà del 44, dove si registrano 1.500 partigiani di cui 1000 eh, solo al nord e 500 nel restante eh, centro-sud Italia, eh, mentre nel novembre 1943 eh, eh, in particolare c'è un aumento vertiginoso, eh, più che raddoppiano, quindi si arriva a 3800 partigiani, eh, 1650 solo in Piemonte. Tra il febbraio e il marzo del 1944... Nel, nel volume di, di Bocca che tra l'altro eh, riuscirà, eh, diciamo mi sono trovato molto, eh, molto bene con questo volume poiché eh, appunto ho cercato di, di collegare la, la, la dimensione temporale e l'andamento temporale della timeline che abbiamo visto precedentemente e quindi tra il febbraio e il marzo del 44 al nord la forza partigiana raddoppiò di numero quindi passò da 3.300 a 6.600 eh, e il totale arrivò arriva a 7.100 partigiani anche qui Bocca segnalava che malgrado le difficoltà le prime divisioni eh, che c'erano tra, tra le forze politiche all'interno eh, all del Comitato di Liberazione Nazionale insomma, le forze partigiane continueranno a sopravvivere, aumentare numericamente in tutti i primi mesi del 44 e, mh, traforzate tra l'altro da moltissimi giovani che eh, rifiuteranno di eh, arruolarsi Secondo il, il decreto firmato dal maresciallo eh, Graziani. Eh, una piccola nota su questo, mh, su questo decreto dove eh, il maresciallo aveva convocato nel 1943 186.000 eh, militari, si presentano solo eh, in 87.000, quindi solo il 47%, e pian piano, che passerà il tempo, insomma, saranno sempre di meno i militari che accetteranno di entrare diciamo, nelle forze della poi nascente Repubblica eh, Sociale di Salò. E questi dati ottenuti dal, dal volume di De Felice sull'alleato Mussolini, lo definisce. Passiamo poi al 30 aprile del 1944, quindi proseguiamo lungo la linea del tempo, eh, alcune, fonti, alcune fonti hanno calcolato eh, le forze della resistenza intorno alle 25.000 eh, unità, ma anche considerando i GAP, i SAP, eh, tutti gli ausiliari, i patrioti che generalmente davano comunque sostegno all'azione partigiana eh, viene tra l'altro eh, definito un tratto cioè la metà di queste, di queste forze cioè sui 12.600 eh, partigiani tra uomini e donne si collocano sulle montagne eh, quando ho visto questo dato mi ripieniva subito in mente il volume di Longo intitolato un popolo alla macchia dove appunto eh, eh, viene illustrato questo processo di allontanamento dalle grandi città ehm, dei partigiani che trovano rifugio appunto, eh, sulle montagne. I Garibaldini all'epoca, eh, ehm, all come saranno poi di fatto durante tutto, durante tutto il movimento di liberazione, erano la maggioranza, avevano 5.800 eh, partigiani nella loro dote, 3.500 erano gli autonomi eh, questi gruppi autonomi che di fatto eh, anche in grandi città avevano eh, delle, mh, delle presenze importanti si pensi alla brigata eh, bandiera rossa che operava a Roma di corrente droschista che aveva più di mille eh, partigiani ed operava esclusivamente a Roma 2.600 erano i gellisti e 700 i cattolici quindi vediamo questo dato del 46% delle forze che erano in montagna erano del eh, della Brigata, della Brigata Garibaldi. Eh, proseguendo lungo questa costruzione cronologica nel giugno del 44 eh, dopo appunto le azioni di repressione nazifascista nella primavera i reparti, parti, i reparti partigiani vengono eh, rafforzati all'afflusso di nuovi elementi galvanizzati appunto da questa apparente vittoria su tutti i fronti del giugno 44 eh, i, i partigiani salirono a oltre 50.000 eh, 50.000 combattenti e 25.000 erano garibaldini quindi nuovamente questa percentuale del 50 quindi la metà del tutto, di tutto l'organico delle forze partigiane sono appartenenti alle Brigate Garibaldi che erano di diretta eh, emanazione del PC nonostante a loro, nella loro composizione non avevano ovviamente tutti, eh, tutti i comunisti. Eh, alcuni storici da quello che ho potuto a prendere, diciamo, eh, mantengono comunque questa eh, connotazione delle brigate garibaldi diciamo, interamente, eh, interamente comuniste, poiché eh, la parte diciamo, dei non appartenenti al Partito Comunista sarebbe compensata dalla stragrande percentuale dei comunisti presenti in tutte le altre, tutte le altre forze partigiane, in particolare nei GAP e nei SAP. Quindi diciamo, a titolo indicativo vengono eh, dipinti... Vengono dipinte eh, le, le bande le garibaldine, le brigate caribaldine come eh, totalmente, eh, quasi totalmente, interamente composti da comunisti. 14, il 15 giugno del 44, eh, nel rapporto riservato del, del generale Mischi, ehm, abbiamo 82.000 persone, 82.000 partigiani, eh, di cui 25.000 solo allocati eh, in Piemonte. Dicembre del 44, i partigiani scesero a 50.000. E, e altre fonti addirittura riducono questo numero arrivando all'incirca sulle 25.000 eh, 25 unità. Proseguendo marzo del 45, quindi ci avviciniamo alla definitiva liberazione, eh, secondo le stime diffuse dal CVL, eh, i partigiani avevano raggiunto la cifra di 80.000 eh, unità. Questo secondo gli atti appunto, del Comando Generale del CVL. Aprile del 1945, quindi eh, periodo immediatamente eh, precedente alla, alla liberazione del fine, eh, di fine aprile, eh, tra l'Armata Rossa che eh, marciava su Berlino, i grandi, gli alleati che, grandi, eh, che attuavano le grandi offensive, insomma l'afflusso eh, dei partigiani arrivano, eh, arriva alla, fino all'ammontare di 130.000 eh, nel momento dell'insurrezione, diciamo, il dibattito tra, tra gli storici eh, come dire, divampa perché, se da un lato eh, si registra un numero elevatissimo di, di, di persone che quindi rientrano nella militanza eh, partigiana, eh, c'è tutto il dibattito relativo all'opportunità o quantomeno all'utilità all che, eh, che queste nuove maestranze eh, apportano alla causa della liberazione, di fatto la liberazione è pressoché eh, si pensa malignamente forse che eh, questi, queste nuove queste nuove risorse siano di fatto eh, i, famosi, eh, i famosi individui che saltano sul carro dei, dei vincitori. Ad ogni modo le cifre parlano di eh, tra le 275.000 eh, unità, in particolare ehm, nell'insurrezione al nord 100.000 sono i partigiani attivi, eh, di gran parte erano appartenenti appunto come di consueto e come nella, nella, nei dati che eh, sono riuscito a reperire tramite l'ampia bibliografia consultata, insomma, questa percentuale del 50%, tra il 60% e il 40% di brigate garibaldine rispetto a tutto il movimento partigiano insomma, è pressoché costante. Nei, altri dati riferiti al, all'istruzione del 1945 ci provengono direttamente dalla Commissione per il riconoscimento delle qualifiche eh, partigiane che appunto eh, segnala eh, 223.639 partigiani, questo è un dato ehm, in, molto, molto rilevante, lo, eh, lo inserisce anche nelle, nei suoi volumi eh, secchia di fatto eh, all'interno del volume di secchia eh, c'è questa tabella indicativa in cui eh, noi ci soffermeremo sui, mh, eh, sui totali e ovviamente le regioni saranno quelle del centro nord. Del, del 45 quindi come vediamo i partigiani combattenti erano 223.000 i partigiani caduti vengono riconosciuti in 62.000 eh, unità mutilati e invaldi 34.000 circa e eh, patrioti 123.000 proseguendo sull'ondata eh, una mole pazzesca di dati, eh, c'è chi parla nel momento dell'insurrezione di eh, 250.000 combattenti, è il caso di Oliva, c'è addirittura chi parla di 283.000 eh, combattenti, è il caso di Amendola eh, sul volume del fascismo e movimento operaio, e ehm, è Parri eh, eh, inaspettatamente diciamo, andando con una varianza molto elevata rispetto alla, mh, alla, alla mole di dati che ho potuto eh, vedere in particolare relativa all'insurrezione del 45 registra 70.000 partigiani combattenti 130.000 quindi eh, il doppio praticamente per quanto riguarda il CVL quindi eh, anche qui ho notato, delle, eh, ho notato delle discrepanze che diciamo eh, non ho avuto modo di esplorare e di condurre spero che magari i professori più avanti ci diano lumi, lumi a riguardo. Passando in rassegna, eh, sempre rimanendo sul punto di vista quantitativo, ehm, le, le brigate Garibaldi in totale durante tutta la resistenza eh, ne sono state costituite 1148. Come possiamo vedere, anche in questo caso, 100, eh, 575 erano solo le brigate Garibaldi, quindi, di nuovo, anche nella composizione numerica proprio delle, eh, delle brigate rispetto al totale dei gruppi eh, antifascisti che vengono costituiti, insomma, anche le, le brigate Garibaldi hanno. Sempre una stragrande maggioranza della, della partecipazione. Passiamo a questo punto: eh, cerchiamo di stringere il fuoco come ha, ha fatto anche precedentemente il professor Agosti, eh, arrivando sulle, sui dati quantitativi strettamente legati al Partito Comunista. L'8 settembre, eh, secondo Longo, il, um, i comunisti erano 20.000, eh, 4 quinti ovviamente, nelle zone eh, occupate dai tedeschi e eh, la loro punta di diamante ci tiene a eh, sottolinearlo erano costituite dai reduci appunto delle brigate in garibaldi internazionali quindi della lotta eh, di Spagna In 500, tra quei 3.200 volontari che abbiamo visto in precedenza erano rimasti caduti sul territorio spagnolo eh, Secchia nella conferenza dei triunvirati parla di 70.000 iscritti nell'estate del 44 eh, qui si addentra addirittura nella composizione tra partigiani iscritti al pittorio c ed erano almeno 15.000, ehm, altre percentuali riferite alla, ai componenti delle Brigate Garibaldi quindi intorno al 30% erano iscritti al Partito Comunista e eh, questa tabella prova a raccogliere questi eh, numeri che vanno un po' più nel dettaglio della composizione eh, comunista proprio del, del, del Partito Comunista. Proseguendo, andando avanti, eh, presento questa tabella che compare appunto in Secchia, dove eh, oltre a registrare i totali effettivi, quindi quei 15.000 che, che vengono confermati come, ehm, come presenza comunista nei tutti i militanti antifascisti, il 27 marzo del è eh, una data importante perché segna il rientro in Italia di eh, Palmiro Togliatti,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 i totali effettivi, quindi quei 15.000 che, che vengono confermati come, ehm, come presenza comunista, nel, qui stiamo parlando della Federazione Comunista di Torino, ho trovato interessante eh, le modalità con cui eh, nonostante fossero in piena guerra di liberazione, lotta eh, di liberazione, i dirigenti comunisti effettuavano queste registrazioni costanti, vedete che c'è una registrazione, una divisione che va dai settori alle zone al genere ehm, alla, alle cellule di strada, agli effettivi, eccetera. Quindi diciamo, erano comunque delle registrazioni molto eh, dettagliate che denotavano quindi anche una sorta una, una raffinata metodologia nella registrazione dei dati e eh, il passaggio alla fine, dal, nel primo marzo del 1945 fino alla fine della, della Liberazione, dai 60.000 ai 90.000 iscritti al partito al nord. Questa tabella diciamo, ci registra eh, tutti, tutti gli incrementi degli, degli iscritti nelle maggiori città eh, del, del nord. Eh, ci spostiamo nuovamente eh, sempre sulla, sulla composizione invece della, della dirigenza comunista. Secchia eh, presenta questa famosa lista dei 1673 nomi tra dirigenti e quadri eh, e il 90% di questi erano, erano appunto comunisti. Solo 168 venivano, eh, non provenivano dalle carceri o comunque dal confino ed erano pressoché Ehm, diciamo militari disorientati a seguito, seguito dell'armistizio eh, infine l'Istituto Cattaneo ci illustra l'andamento degli iscritti al PC subito nei primi anni successivi alla liberazione e con il massimo storico di 2.250.000 eh, iscritti registrato nel 1947 un numero veramente esorbitante specie se guardiamo le, le partecipazioni e le iscrizioni ai partiti, ai partiti di oggi eh, rimanendo sempre sul lato organizzativo del partito, questo più o meno era lo schema che veniva seguito all'interno delle brigate una squadra era formata all'incirca da 15 uomini, tre squadre formavano una compagnia di staccamento, tre compagnie un battaglione e così via fino a comporre la brigata e la divisione a tutti i livelli c'era una dirigenza comunista di riferimento che guidava di fatto le operazioni, lungo ne dà una composizione lievemente diversa sui caduti io procederei molto velocemente, sono numeri veramente molto eh, diciamo impressionanti e eh, soprattutto hanno dato una certa variabilità nella, nella, nella, nella mole di dati che, che ho potuto eh, raccimolare dalle, dalle, dalle diverse fonti. Diverse sono le fonti, diversi sono i numeri, i caduti comunque eh, sono, sono tantissimi, è veramente un numero impressionante. Quindi continuiamo la rassegna. Cerchiamo di, di rabbreviare l'assegna sui dati quantitativi e ehm, questa è una tabella eh, che ovviamente lascerò agli atti e che racchiude un po' le dimensioni ehm, principali lungo l'asse del tempo che avevamo visto in precedenza, eh, partigiani combattenti, brigate Garibaldi, iscritti al Partito Comunista, patrioti e così via cerchiamo ora di veramente fare due cenni sul ruolo, le strategie che il partito aveva messo in campo eh, durante, durante questo movimento antifascista e lotta di liberazione eh, c'erano rivalità eh, ovviamente all'interno della composizione del Comitato di Liberazione Nazionale eh, vengono in particolare registrati sia da battaglia ma sia da dei volumi e in tutti i documenti del, dei referenti delle brigate Garibaldi, una sorta di, eh, come dire, di ostracismo delle forze alleate ad esempio nel, nel, nel rifornimento delle, degli armamenti e delle munizioni eh, nonostante, eh, questo è un caso curioso eh, che mi ha lasciato veramente eh, di stucco nonostante i generali americani che eh, operavano sul territorio eh, italiano a partire dallo sbarco in Sicilia quindi in tutto il sud Italia riconoscevano e mandavano delle missive ai propri superiori in cui appunto dicevano eh, denunciavano questa partecipazione massiccia delle forze comuniste al processo di liberazione e indicavano come loro la vera forza da come dire, foraggiare sia in termini di risorse che di armamenti per poter eh, arrivare quanto prima a un movimento di liberazione. Quello che si capisce eh, le indicazioni che, che possiamo trarre da questo atteggiamento diciamo, è che eh, in particolare in questi scambi pistolari che avvengono tra i generali che stavano nel centro-sud Italia con i loro superiori ehm, eh, nel, nell'esercito americano diciamo che l'esercito americano traspare una sorta di atteggiamento come dire, ehm, quasi passivo diciamo, non è che gli alleati avessero tutto questo grande interesse a sbloccare immediatamente la situazione del, del nostro Paese, anche loro avevano eh, diciamo, una sorta di atteggiamento tatticista da questo punto di vista almeno questo è quello che, che emerge da questi, questi scritti. Eh, c'era tutta la rete organizzativa del partito che partiva dalle staffette che appunto qualizzavano e rendevano uno, um, uno omologate tutte le varie divisioni e le brigate eh, della Resistenza. Il Partito Comunista eh, ovviamente dedicò tutta la sua attività eh, cospirativa prima in città all'organizzazione e allo sviluppo delle lotte operaie nella fabbrica, quindi si spostava in tutti i contesti eh, em, predominanti nelle varie, nei vari settori territoriali. Eh, proseguendo avanti c'è l'importantissima introduzione da parte del, del, del Partito Comunista della figura del commissario politico, di diretta diciamo, importazione dalla rivoluzione di ottobre e dalla guerra di Spagna del 36-39 c'era l'istituzione ugualmente dei GAP e dei SAP che avevano un ruolo importantissimo in particolare nelle grandi città nelle grandi, nelle grandi fabbriche eh, vado velocissimo eh, di fatto eh, anche qui eh, le Brigate Garibaldi di conseguenza costituiscono il gruppo più numeroso ehm, e organizzato della, della resistenza Altre costituzioni di diretta emanazione, eh, di diretta, o in diretta emanazione del Partito Comunista, eh, abbiamo quindi la direzione delle Brigate Garibaldi, abbiamo i comitati d'azione e d'agitazione delle fabbriche, il coordinamento delle lotte sindacali e delle scioperi generali, ovviamente partecipazione al Comitato di Liberazione Nazionale, al CVL, al Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, quando il fronte si sposta più a nord, il fronte della gioventù, eh, diciamo una primordiale unione delle, delle donne italiane e i trimvirati insoluzionali di diretta eh, composizione diciamo, dirigenziale e dei quadri del PC. Eh, andando eh, nuovamente, nuovamente avanti c'è diciamo, stata anche una eh, variazione ovviamente col cambiare degli avvenimenti nella, nella lotta di liberazione tra gli, gli inizi che erano caratterizzati da azioni di sabotaggio e azioni diciamo, quasi improvvisate delle squadre eh, sui territori a una guerriglia sempre più organizzata e permanente che appunto poi eh, convoglierà nel suo massimo eh, organizzativo nella, nella costituzione dei, del CV. Grazie. Sì il ruolo e l'importanza ovviamente dei commissari politici l'abbiamo già detto il PC, eh, che il PC istituisce nelle brigate Garibaldi eh, che erano fondamentali appunto per motivare i componenti delle brigate rafforzarli soprattutto ideologicamente quindi preparava il terreno politico ehm, di, di queste, il profilo politico di questi, di questi partigiani ne accrescevano l'omogeneità politica eh, diciamo anche per queste eh, azioni che la lotta di liberazione viene anche detta ehm, come una lotta appunto de, determinata dalla classe della classe operaia. Stesso discorso eh, per quanto riguarda il rafforzamento delle brigate garibaldi in particolare Longo per la costituzione appunto di questo comando de, oh, militare del CVL eh, proseguiamo infine con eh, l'ultima slide del ruolo e delle strategie del Partito Comunista eh, un ruolo decisivo ce l'avevano appunto nel potenziamento dell'organizzazione, le strutture del partito fin dall'inizio eh, decisero che almeno il 10% dei quadri e il 15% degli iscritti fosse inviato in, in, in montagna per costituire un nucleo eh, diciamo, di, di aggregazione e di coesione tra i partiti partigiani che erano eh, nelle, sulle alte montagne eh, l'insurrezione ebbe quindi inizio tra il 24 e il 25 aprile nelle grandi città del nord Dopo il famoso eh, messaggio diffuso eh, dai comandi regionali al 1226x1. Eh, I due personaggi brevemente che eh, più hanno catturato la mia attenzione durante tutto questo eh, processo di ricerca di dati eh, nell'ampia nella bibliografia che ho potuto consultare eh, sicuramente è Eugenio Curiel, perché eh, al di là della, di ragioni anagrafiche insomma, che mi possono legare e che diciamo, alla nostra età, magari all'età dei ragazzi che sono presenti oggi in sala, era, aveva appena fondato i fronti della gioventù stava combattendo eh, contro, contro il nazifascismo attivamente, costantemente e ehm, diciamo aveva dal, essendo ebreo dalle regioni dalle, dalle Ristaurazione delle leggi razziali ha dovuto eh, allontanarsi dall'Italia, è entrato in contatto con i gruppi socialisti e Gellini, eh, confinato poi a Ventotene ovviamente entra in contatto con tutta la grande, eh, tra virgolette, dirigenza del movimento antifascista e una volta uscito da là viene addirittura nominato direttore dell'Unità, quindi appunto diciamo, eh, fonda il fronte della gioventù che verrà riconosciuto anche dal CVL. E, eh, tra l'altro elabora e sviluppa questa teoria della democrazia progressiva che è stata citata anche negli interventi eh, precedenti eh, le brigate Nere le uccidono, eh, uccidono per strada a Milano il 24 febbraio del 1945, insomma il suo apporto nonostante la giovane età alla lotta e resistenza è stato incredibile eh, Pino Levi Cavaglione invece mi ha, ha, ha, ha catturato in particolare mia attenzione mh, in relazione alle regioni diciamo prettamente territoriali, eh, era il della resistenza nei castelli romani, io vengo dai castelli romani e diciamo, leggendo eh, il suo diario che di fatto è una testimonianza incredibile di tutte le azioni che avvenivano in, a sud di Roma, diciamo, ho, ho ritrovato tutti i luoghi eh, che quotidianamente magari uno percorre e che non sa eh, quale, storia possono, quale storia possono raccontare. L'azione più famosa fu quella del Ponte delle Sette Luci, da cui tra l'altro Nanni Loi eh, trasse ispirazione per un film, in quell'azione hanno detonato, hanno detonato eh, le, le bombe sotto i binari della Roma Formia causando la morte di 400, eh, di 400 soldati tedeschi e aderì al PC fino al 56 per i noti fatti eh, dell'Ungheria eh, per poi eh, andare eh, diciamo, nei, nel, presso i lidi eh, socialisti ho finito, eh, muore per sua stessa mano nel 71 eh, nel giorno del 60 sessantesimo compleanno eh, brevissimamente qualche considerazione finale Tutte le correnti democratiche nell'otta liberazione hanno contribuito ovviamente alla stessa, ma non nella stessa misura. Eh, la forza motrice, come abbiamo visto, era ehm, determinata dalla classe eh, operaia, dall'avanguardia della classe operaia costituita dal Partito Comunista. Eh, una confessione di Amendola che mi è piaciuto e che volevo sottolineare è che il potere diceva non l'abbiamo mai avuto e mai siamo stati in grado di, di conquistarlo per tutte le critiche che magari venivano rivolte alla al, al movimento comunista eh, questo ruolo ad, ad esempio dei contadini in particolare nel sud Italia che erano eh, nel doppio fronte di proteggersi dagli, dagli attacchi nazifascisti e dare invece il pieno sostegno alla classe operaia e a tutti i partigiani eh, che si mobilitarono eh, appunto il lavoro delle donne non solamente circoscritto a quello più frequente del ruolo di staffetta ma anche abbiamo visto ad esempio a Genova dove costituivano delle brigate ed erano i generali tra delle, delle brigate garibaldi la questione democratica che è emersa da, da questa lotta di, di liberazione è importantissima, pensiamo appunto al famoso discorso della teoria della, della democrazia progressiva, alle repubbliche partigiane che sono sorte nel nord Italia, mi viene in mente quella del Dossola, che hanno insomma, erano un laboratorio politico molto interessante anche riportato ai giorni nostri. Infine questo atteggiamento degli alleati che appunto avevamo accennato un po' attendista e di mera tattica all'interno eh, del, del della nostra eh, penisola, come diceva poi il professor Agosti c'è stato questo sradicamento anche delle, delle radici strutturali del fascismo che ha trovato la, loro, la sua ancora di, di salvezza nella Costituzione e, e poi questo ruolo decisivo della svolta di Salerno eh, che dagli storici viene definita appunto pensata a Mosca, dichiarata a Napoli, e è attuata poi a Salerno eh, ho finalmente finito questa qui è la bibliografia essenziale ma ehm, i volumi sono tantissimi eh, che, ehm, che diciamo ho avuto modo di consultare durante questo lavoro eh, non posso eh, con concludere ringraziando appunto Alexander Obel per la fornitura di questi importantissimi volumi, eh, San, Giovanni Nosanna e Giovanni Turis e dei compagni del Partito Comunista d'Italia che mi hanno aiutato tantissimo nell'analisi di questo lavoro come sappiamo Dodo la, dopo la liberazione, dopo la Costituente, insomma, il Partito Comunista ha avuto altri, eh, altri andamenti, altri sviluppi, ma insomma, questa è un'altra storia. Io vi ringrazio per l'attenzione.